Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Money Glitch, un'auto al minuto che è tornato a funzionare ragazzi, quindi ve lo ripropongo e vi rispiego più o meno come funziona ragazzi. Allora per fare questo Money Glitch dovete avere eh, un amico che vi dà una mano e che ha una LG Retro Custom allora possibilmente l'auto del vostro amico eh, deve avere la vostra stessa targa io in questo caso avevo una LG Retro Custom che è quella gialla con la targa Tigri e l'ho passata alla mia ragazza e a, a questo punto abbiamo la stessa targa in pratica ragazzi eh, come vedete quest'auto non, non me la lascia mettere nel, nella base operativa però è chiaro ovviamente non è mia quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? Il solito vecchio glitch, quello che vi ho spiegato eh, qualche minuto fa, qualche minuto fa, insomma no, però un po' di tempo fa, una ventina di minuti fa, credo che sia uscito il video, più o meno giù di lì, insomma. Bisogna fare quel glitch ragazzi, io adesso sto riposizionando l'auto nella... Diciamo nel, nel mio bunker nella mia base operativa scusate ragazzi in maniera tale che sia piena quindi dobbiamo avere la base operativa piena un amico che ci aiuta e eh, nient'altro ragazzi e molte faggio o, o LGRH8 da poter utilizzare eh, per fare i cloni insomma, quindi queste faggio e queste LGRH8 per fare i cloni le dovremo avere nella base operativa ragazzi quindi saranno quelle che andremo a impiegare per sostituire a questo punto passiamo all'aiuto dell'amico l'amico che cosa deve fare ragazzi vi deve spingere vi deve spingere lontano come ho già detto nel glitch precedente eh, se avete la stessa base operativa il vostro amico deve fare in modo di non far mai comparire la schermata eh, di base operativa piena della sua base operativa piena quindi in in quel caso deve tenere sempre il menu pad aperto eh, per non far comparire quella schermata ma questo solo se avete la stessa base operativa se avete basi operative diverse non fa nulla ragazzi allora a questo punto io sono in schermata nera eh, la mia ragazza mi spinge via dalla dalla base operativa e mi porta eh, lontano allora ragazzi come vi ho già spiegato in precedenza il vostro amico che vi dà la, pan la macchina o che comunque vi sta aiutando deve scendere dall'auto prima di voi o meglio prima che voi vi suicidiate ragazzi perché alcune volte si bagga e quindi eh, diciamo eh, non vi farà mettere la l'auto nella base operativa in questo caso la mia ragazza è scesa dopo però comunque sia eh, diciamo questo è un video vecchio e quindi eh, voi vedete che funziona però ricordate sempre che il vostro amico dovrà scendere prima di voi dall'auto e non dovrà mai eh dico mai scendere dopo di voi dall'auto, dall dopo che voi vi siete suicidati, perché altrimenti si buggerà, questo l'ho notato eh, diciamo, mentre facevo delle prove, come ho già detto prima in video, quindi questo eh, glitch funziona abbastanza bene continua a funzionare abbastanza bene, con questo glitch potete duplicare un'auto al minuto ragazzi, se trovate l'amico che vi dà una mano, però comunque sul canale anche, eh, ci sono anche altri due glitch da fare da soli che è uno della duplicazione, uno degli appartamenti che è ancora funzionante quindi potete farla in, in tutta tranquillità ragazzi per tutti quelli che mi fanno la solita domanda del cavolo eh, se l'auto l'amico la perde, no l'auto l'amico non la perde ragazzi eh, all'auto gli rimane comunque all'amico scusate si giorni ragazzi c'è so un po', po di dislessia nel senso che comunque non riesco a commentare i video, forse sarà il mal di gola, non lo so quello che cazzo è, però spero di spiegarmi abbastanza bene, anche se ho la voce cavernosa, non si sa che voce ho, però comunque eh, credo di spiegarmi abbastanza bene quando parlo e credo che voi capiate detto questo ragazzi spero di, di essermi come ho già detto spiegato bene spero di avervi fatto capire bene il glitch come funziona come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like, condividete il canale aiutatemi ad arrivare molto più in alto sia per me che per voi ragazzi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti Getting older now, and it's cold when you're lonely. And Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you should see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. Uh -huh. See what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Get to the song, keep telling yourself that you was a myth. <laughs>